Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta zucca e patate, il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli Ingredienti sono zucca tagliata a dadini, patate tagliate a dani, dadini, ditaloni rigati, acqua, scalogno, rosmarino, pomodorini tagliati in quarti, aglio, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, sale, pepe, olio e dado bimbi vegetale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno, l'aglio e il rosmarino. E tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola.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 la zucca e le patate ed azioniamo il bimbi per 9 minuti 100 gradi velocità 1 aggiungiamo il dado sale il pepe e l'acqua facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi antiorario velocità soft aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione che nel nostro caso è 11 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft la pasta è cotta Trasferiamolo in una ciotola e mantecare con parmigiano e pecorino. Pasta, zucche e patate! Grazie e alla prossima ricetta!